Salve, parliamo di adolescenza, lo spauracchio per molti genitori è quel periodo che si spaventa tanto perché quel figlio o quella figlia che avevamo imparato a conoscere sembra diventato un alieno, sembra diventato un'altra cosa, diverso, non ci si capisce più né parlando né osservando i suoi comportamenti eh, riusciamo a comprendere cosa ha in testa, cosa gli succede, perché si comporta così. Nella pratica clinica, eh, a me come a tutti i miei colleghi e colleghe, eh, capita spessissimo di avere a che fare, soprattutto in qualità di, eh, psicologi che si occupano anche di questo periodo evolutivo degli individui, capita molto spesso di avere a che fare e di fronte dei genitori spaventati, dei genitori che un po' come, anche un po' scherzosamente stavo dicendo, pensano di avere a che fare adesso con un alieno dentro casa con il quale non c'è possibilità di comunicazione o di comprensione reciproca. È effettivamente un periodo molto particolare e spesso, da, dal mio modesto punto di vista in modo errato, si considera l'adolescenza come il periodo dei problemi e basta. Non, eh, non ci sono altri modi per interpretare questo, questo periodo non, non ci si rende conto in realtà della ricchezza in ogni caso che questo periodo specifico e se vogliamo anche un po' speciale della vita di un individuo rappresenta rappresenta sia per l'individuo stesso, quindi per l'adolescente ma anche per il suo eh, nucleo familiare quindi i suoi affetti e le persone significative e di rimando quindi chiaramente ai genitori stessi per comprendere un pochino meglio e eh, prometto che farò del mio meglio per non, per non annoiare ma per essere magari utile a fornire eh, uno spunto uno spunto di riflessione che possa quantomeno eh, abbassare un po il livello di tensione o di paura che spesso le famiglie che hanno degli adolescenti in casa mh, vivono ed esperiscono e vorrei un attimino, come dire, mettere un po' di ordine su, su cos'è l'adolescenza e, e comprenderla all'interno di un contesto sistemico, familiare, relazionale e, e comprendere un attimino un po' meglio forse quello che accade Innanzitutto l'adolescenza cos'è? possiamo definire l'adolescenza quel, quella fase del ciclo vitale di un individuo che va dalla uscita di fatto del, dell'età infantile, quindi successiva alla pre-adolescenza, diciamo è un po' difficile indicare un, una età esatta, però per comprenderci potremmo parlare di quell'età che va dai 12-13 anni, anche un po' di più in alcuni casi, fino al, all'esordio dell'età adulta, quindi potremmo in, la forbice verso i 23-25 anni. In questo periodo avvengono dei cambiamenti. Ci sono autori molto importanti, eh, tra i tanti citerei Marray Bowen, che pongono l'accento sull'importanza della differenziazione. La differenziazione è che un individuo deve eh, poter sapere raggiungere rispetto alla famiglia dalla quale proviene una differenziazione che non significa negazione del retaggio o del, o del proprio ambito d'origine non è questo differenziazione è intesa come sapersi individuare saper essere un individuo separato con diciamo, le sue esperienze pregresse ma che possa poi essere qualcos'altro nel suo futuro, nella sua età adulta e questo è l'esito auspicabile eh, al quale dovrebbero tendere tutte le persone. Quindi avere una base sicura dove poter eh, acquisire quelle nozioni, quelle capacità, quelle competenze eh, sulle quali poter basare un individuo nuovo, diverso, differenziato rispetto ai propri genitori e al proprio nucleo familiare. Ripeto, non significa rinnegare eh, o detestare la propria provenienza tutt'altro, significa valorizzarla significa eh, saper prendere ciò che ci hanno lasciato eh, e che ci trasmettono anche contemporaneamente alla nostra adolescenza ai nostri genitori lo schema di valori eh, la visione del mondo adesso non voglio andare troppo nello specifico perché ripeto non ho intenzione di annoiarmi però in questa fase gli strumenti per i quali eh, i nostri genitori si sono prodigati a eh, trasmetterci devono essere strumenti attraverso i quali creiamo qualcosa di nuovo il nostro essere adulti. e la differenziazione non può prescindere dall'esperienza e quindi cosa accade solitamente nell'adolescente tipico? si esplora, si commettono errori si amplia, con una facilità che, vi assicuro, non avrete allo stesso modo anche nell'età adulta, eh, si amplia la propria rete sociale, si fanno amicizie, si instaurano relazioni più o meno significative in modo molto semplice, molto diretto. Ripeto, parlo di una adolescenza prototipica, quindi auspicabile, ma non necessariamente identica per tutti. Infatti, se ci sarà tempo, anche in questo stesso video mh, vorrei esplorare con voi i segni di disagio dell'adolescente e che possono sostanzialmente andarci ad indicare, non solo come professionisti psicologi, chiaramente, ma anche come genitori, potrebbero andarci ad indicare delle difficoltà che... Eh, tende un po' a bloccare e a irrigidire questo cambiamento invece, come dicevo, auspicabile dell'adolescente. E quindi la dobbiamo vedere come un'ottica di progressione, Si era bambini, accuditi, seguiti, protetti, si sta diventando adulti, ma in questo, pass in questo passaggio che non è istantaneo c'è l'adolescenza nella quale si deve proseguire a livello proprio evolutivo, nel senso più pieno del termine, eh, verso questa adultità che ci attende. Quindi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti noi come adolescenti, ma dobbiamo essere pronti anche eh, come genitori. Perché? Perché, lo dicevamo prima, eh, si innescano dei comportamenti nuovi nel, nel giovane, nell'adolescente, e non ci si capisce più. Perché questo quando avviene, il genitore tende a instaurare o a continuare a mettere in atto gli stessi modelli comportamentali che funzionavano nella fase del ciclo precedente quando il nostro figlio o la nostra figlia era una, una infante o una preadolescente non funziona più quel modo di, di, di relazionarsi e questo porta a tutta una serie di, di difficoltà, di eh, incomprensioni anche, di rigidità la parola rigidità, forse la uso anche troppo spesso, però è quello il punto, e forse uno dei punti più importanti. La rigidità porta a un rischio di rottura, rispetto alla flessibilità al comprendere il momento, al saper attendere, al, all'osservare senza opprimere il giovane. Quella flessibilità mentale, ancor prima che comportamentale, diventa quella la nuova base attraverso la quale poter garantire al nostro giovane alla nostra giovane adolescente eh, l'ambiente dove poter sperimentare sapendo che comunque anche qualora non ce ne fosse bisogno ci saranno sempre i genitori dietro, dietro di, di lui o di lei a proteggerli a guidarli una presenza che però non deve essere come dicevo o come accennavo prima non deve essere opprimente parlando di di sintomi di disagio, perché qui fino ad ora abbiamo un po' parlato dell'adolescenza dell in quanto tale e del, del suo scopo evolutivo, quindi di quella fase in cui si possono accumulare con più o meno difficoltà delle esperienze che ci rendano eh, come dire pronti, sia esperienze positive che negative, che ci rendano pronti ad affrontare la nostra futura e prossima età adulta. Però ci sono eh, dei segni dei segnali, dei, dei sintomi, comunque eh, che possono eh, essere rivelatori rispetto a un disagio dell'adolescente rispetto ai suoi compiti del momento, perché di compiti si tratta. I compiti evolutivi sono qualcosa che riguarda riguardano non solo l'adolescente, ma l'individuo in, in, all'interno di tutta la sua eh, storia di vita sua esperienza di vita. A età diverse corrispondono eh, compiti diversi, compiti di tipo cognitivo, di tipo relazionale, di tipo sentimentale. Compiti che devono essere, come dire, svolti non necessariamente con brillantezza, ma devono essere comunque svolti, perché non è detto che si riesca ad essere persone amate, amabili non è detto che riusciremo ad avere facilmente o comunque in assoluto 100 amici veri non è quello il compito il compito è comunque provare ad averli il compito è quello di sapersi districare con i nostri coetanei tornando un po' ai, ai sintomi che possono essere attenzioni di un genitore attento ma non opprimente, e ce ne sono diciamo molti ma che forse potremmo suddividere in due mh, livelli di, di gravità, e partendo da quelli più gravi, quelli per i quali forse sarebbe urgente eh, l'intervento di uno psicologo, quindi di un professionista, che con un approccio scientifico sappia come dire leggere ed essere supportivo, eh, leggere il momento ed essere supportivo per non solo il genitore ma chiaramente per l'adolescente. In questo primo ordine di sintomi potremmo eh, intravedere ad esempio quei comportamenti violenti, comportamenti violenti eh, sia agiti degli altri, da parte dell'adolescente, ma anche autodiretti, quindi ad esempio eh, gesti autolesionistici, che sono molto più frequenti di quello che possa sembrare. Tagli, spesso nascosti, sono l'esempio tipico. La violenza può essere agita verso i familiari o verso i coetanei il famoso bulletto il, bu il bullismo che è un fenomeno sociale molto, molto complesso molto più complesso di quello che spesso si tende a delineare è eh, se noi abbiamo un figlio che eh, viene indicato come il bullo vuol dire che probabilmente qualcosa non va è, probabilmente è un ammorbidire in realtà la, la, la pillola o la, la, la faccenda vuol dire che sicuramente qualcosa non sta andando nel suo sviluppo, che potrebbe riguardare sia lui individualmente, ma molto più probabilmente l'ambiente nel quale sta crescendo, quindi una frustrazione, un'incomprensione, una, um, una incapacità di relazionarsi in modo sano e proficuo con gli altri, quindi la prevaricazione, che potrebbe anche ad esempio essere diretta verso gli animali. Anche un, un, un giovane che, che tende ad avere episodi di violenza verso gli animali è un giovane che assolutamente dovrebbe essere attenzionato da parte di professionisti che possano, in questa fase che è ancora sensibile e quindi eh, utile per un intervento dovrebbero poter essere messi in grado di, eh, di lavorare. E un altro comportamento da attenzionare del, diciamo di questa prima fascia di comportamento un po' più. Gravi, passate nel termine, ci sono le bugie, bugie ricorrenti anche per futili motivi. Uh, un, cosa, un altro indicatore potrebbe essere uno scarso rendimento scolastico, frequenti assenze da scuola non giustificate o nasc tenute nascoste. Eh, parlo di frequenti comportamenti, quindi non parlo del, dell'episodio sporadico. Eh, lo, lo, ci tengo a sottolineare che il tempo, la frequenza, sono tutti fattori assolutamente importanti e discriminanti rispetto a un problema se più serio o meno serio, quindi tenete conto anche di questo, di questo aspetto. Chiaramente anche l'abbandono scolastico è un, eh, un, come dire, un, un segnale molto importante del, eh, di una difficoltà che deve essere assolutamente presa in carico da un professionista, da uno psicologo. E così al pari di, di altri comportamenti che possono riguardare ad esempio la sfera alimentare, l'immagine corporea, in questo caso chiaramente noi ci riferiamo non solo alle donne, alle adolescenti femmine ma anche ai maschi che potrebbero essere magari un po' ossessionati dalla prestanza fisica eh, o da altri aspetti che loro i quali loro attribuiscono un significato importante per un successo sociale quindi sarò accettato solo se sono muscoloso, se sono alto, se sono biondo oppure se sono magra, formosa, eccetera, eccetera, eccetera e sono tutte cose che eh, come dire, possono eh, sottendere altre difficoltà che, eh, che spesso si vivono all'interno del numero familiare e che sarebbe utile eh, atten fare attenzione ad uno psicologo una cosa che vorrei dire, mentre passo eh, magari ad altri sintomi, ad altri segnali un po' meno, ehm, come dire, eh, gravi, tra virgolette sempre, è che i genitori o i genitori che si rivolgono, o che pensano di rivolgersi ad uno psicologo, non sono genitori sconfitti o genitori incapaci. È esattamente il contrario, sono essessi state ascoltando questo video e siete tra quei genitori che sono un po' preoccupati per alcuni comportamenti dei propri genitori e state valutando di far vedere o di coinvolgere a livello supportivo uno psicologo io vi dico bravi così come lo dico ai genitori che, che mh, mi trovo a, a conoscere eh, nella mia pratica clinica perché siete genitori che mh, avete avuto la capacità, la sensibilità la comprensione necessarie a mh, voler salvaguardare la vostra famiglia, i vostri affetti, le cose importanti della, della vostra vita. E questo non lo fanno gli sconfitti, lo fanno i combattenti, lo fanno le persone che sanno di poter essere artefici del, del proprio benessere, del benessere delle persone a cui tengono. Quindi non cadete nell'errore del mi laugano i panni sporchi in famiglia, magari forse le cose passano, eh, miglioreranno col tempo, non tocco nulla... Non è questo. Non è questo il modo. Bisogna sapersi... Eh, come dire... mettere un po' in discussione, ma nel senso positivo, assolutamente positivo del termine. Saper cap capire il momento in cui una, un intervento esterno da parte di chi questo tipo di situazioni le vive quotidianamente e le affronta quotidianamente può darci. È un accrescimento e lo diventa per tutti, non solo per l'adolescente, magari con il suo, il suo o i suoi problemi, ma proprio per l'intero sistema familiare che cresce. Prima parlavamo di ciclo vitale, il ciclo vitale riguarda anche la famiglia. Non possiamo e non dobbiamo essere sempre la stessa cosa in eterno. La rigidità comporta il rischio di rottura, l'ho detto prima, lo ribadisco. Passiamo ad altri, come dire, ad altri segnali che possano magari eh, sottendere un, un disagio adolescenziale più o meno grave. Ad esempio potremmo cogliere nel nostro adolescente, nel nostro figlio, nella nostra figlia una stanchezza frequente, oppure un'astenia, detta in altri termini, una debolezza costante, una difficoltà eh, ad esempio nel sonno. Sono tutti quanti come dire, elementi che possono quindi, farci scattare un pochino il campanello d'allarme per, per procedere poi eventualmente ad un approfondimento a pari del, ad esempio di una variazione ponderale, quindi un aumento molto repentino del peso o anche il suo opposto, un dimagrimento sostanziale, diciamo, sono aspetti che dovrebbero essere attenzionati l'arresto del ciclo mestruale nel caso in cui una nostra figlia, che ha avuto già chiaramente il del suo menarca è un aspetto da attenzionare perché potrebbe sottendere ad esempio un disturbo alimentare che possa come dire, manifestarsi ad esempio con il blocco del, del ciclo mestruale. Eh, non so ci possono essere mal di testa frequenti, eh, irritabilità, irritabilità spesso per futili motivi, un ritiro sociale, un aumentato eh, impiego eh, dei social network, dell'uso del computer o comunque dei videogiochi, che mh, ci tengo a ribadire, anche se come piccola e breve parentesi, non rappresentano il male. Questo, questa è una semplificazione, noi non vogliamo essere semplici, noi vogliamo essere complessi e comprendere le complessità, sono segnali quindi non è il videogioco, non è il social network è l'abuso del videogioco o l'abuso del social network che potrebbe essere magari indicativo di qualcos'altro sono tutte quante situazioni per le quali sicuramente potrebbe essere opportuno rivolgersi ad un professionista, ad un professionista che andrà a dare cornice, a dare contesto al, al, al, al o ai comportamenti, per comprendere se e quanto sono disfunzionali e poi eventualmente procedere allo sviluppo di un percorso che possa coinvolgere non necessariamente ed unicamente il giovane ma anche la sua famiglia. Chi, mh, ha avuto la bontà di farsi seguire da me come genitore, sa che tendo per esempio ehm, a vedere sì l'adolescente ma ogni tanto ogni totta sedute ehm, come dire li convoco i genitori, il genitore per come dire, un allineamento no, rispetto al lavoro che si sta conducendo con i giovani e mi viene da sorridere perché penso alle, alle, alle tante facce eh, inizialmente preoccupate della convocazione o di adesso eh, chissà cosa mi dovrà dire, chissà cosa ho sbagliato, eccetera quando poi in realtà è un confronto che serve a un accrescimento di tutti anche del sottoscritto e infatti sono molto grato per l'opportunità che ho di vedere frammenti di vita anche eh, nel, nelle persone che si rivolgono a me e che accrescono anche me, non solo nella tecnica, nella, nella, mia, nella mia metodologia clinica, ma anche come persona. Io vi ringrazio per, per avermi seguito, spero di non avervi annoiato troppo. Vi, vi ringrazio e vi rimando ad altri video che, eh, tempo permettendo, pubblicherò qui su, su questi canali, su YouTube in particolare, eh, che spero possano dire, fornirvi qualche spunto eh, interessante che magari possa crescere eh, la vostra fluidità. Combattiamola questa rigidità. Grazie ancora e buon proseguimento.